안녕하세요 여러분. 자오. 우리 이탈리아에 가면 지요. 안녕. 읽고 이캐리. 가자. 우리 집 너무 많아. 세 개. 세개 있습니다. 가자. 가자. 우리 늦었어 <웃음> 빨리 빨리 와 날씨 좋다 어, 느낌이 어때? 아무 느낌 없어 우리 너무 피곤해서 <웃음> 느낌이 없어 죽었어 Bye, <laughs> From this video we can see our like you know, When we start, when we arrive, kind of face, like, look at my hair. No, I can't show on the internet this day. <laughs> Non mi ha fatto vedere che cosa Non mi ha fatto vedere che cosa Non mi ha fatto vedere che cosa c'era. Non I'm mm a -hmm. Muslim. Muslim and, uh, Respecting oh. those. It's good. It's good, right? We respect other cultures. Yeah. <laughs> Ciao! Ciao! Ciao! right? We respect other Ciao! Ciao! Ciao! Anche io non posso stare... Vabbè. Vabbè. Vabbè. Vabbè. Vabbè. Vabbè. più Campita. Ciao. Ciao. Ciao nonna. Ciao. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Dici bon bon <laughs> mm. <laughs> in coreano, uh, buon appetito. Coreano? Cioè, mocchetsmi da. Ma no, che yeah. No, ma che mi ma che mi piace. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. sicurissimo Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. o no? Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Digest. Ponte a marzo, a marzo. A marzo, Italia Summerset <laughs> Christmas Summerset <are very> Satya, Massa Sola No, no, la <laughs> pezza yeah, più grande Più grande Come se mamma? Come la mamma? You understand what happened? Facciamo questo con la carta, gli mettiamo la carta sul You, the big one Vai, <laughs> vai Vai Chiang, vai. Vai, yeah. yeah. eh, vai, vai, vai, mangia. Ah. Eh, il maglioro, vieni. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, due, tre, vai, Grande! vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, You get bus. What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's 10? Just 10? <laughs> oh, <laughs> this is real. Right? This This is real. This is really It's called can Yes, yeah, baby, I guess. What is it? What is it? <laughs> <I think. Yeah>. <laughs> What is <laughs> What <Josen. laughs> Salami. di c'è lei? mozzarella, matto, Matte i Ciao, siamo nel centro commerciale di Castellammare, Oshan Prego, Prego, accomodatevi Grazie oh, 이거 이마트에서 주에서 생일 생기, 바랍니다. 야. 오 마이 갓. <laughs> oh my god. Teddy, Christmas! <laughs>